Nel modulo 3 esploreremo i fondamenti dello storytelling e della gamification con particolare attenzione a come usare metodi e strategie per coinvolgere visitatori e comunità locali in modo organico e volto a promuovere un approccio al turismo sostenibile nelle periferie e nelle aree suburbane. Il modulo è organizzato in tre parti e dispone di sei strumenti digitali. Nella prima parte esploreremo l'uso di digital storytelling e gamification quali strategie di engagement e potrai trovare una selezione di esempi rilevanti. Nella seconda parte esploreremo più in dettaglio cosa sono storytelling e gamification, vedrai come iniziare applicando alcuni suggerimenti e infine avrai la possibilità di provare alcune strategie da solo. Infine, nella terza parte, potrai cimentarti nell'applicazione di tali strategie ad un tour urbano digitale troverai una raccolta di 6 strumenti digitali pronti all'uso per dare una spinta al tuo storytelling digitale e alle tue strategie di gamification. Attraverso di essi avrai la possibilità di iniziare a creare i tuoi tour urbani digitali su canali diversi e social media, creare caccia al tesoro digitali e coinvolgere comunità digitali e locali. Dopo aver completato il modulo 3, Sarai in grado di creare, realizzare ed implementare contenuti appropriati, quasi quali siti tour non convenzionali, attraverso i canali adeguati e nel contempo prenderai confidenza con i concetti di gamification e storytelling, come strumenti e strategie da applicare nella creazione dei contenuti. Apprenderai inoltre come identificare e usare diverse strategie di comunicazione a seconda di ogni specifico target, al fine di realizzare e portare avanti un'esperienza coinvolgente per il pubblico.